Bentornati, 55esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto, come dire, vi, vi, vi ho dato una sorta di infarinatura sul cinema di Kubrick e vi ho cercato di trasmettere il valore che lui dava alla musica presente nei suoi film e come la approcciava e come, e come la gestiva. Eh, se volete rivedervi la puntata trovate il link in descrizione, qui sotto se, se siete su YouTube e qui sopra se siete su Facebook. Dubbiamente una persona, come dire, con non solo un ego smisurato come quello di Kubrick, ma anche insomma, un control freak come lui, un padre padrone come lui, eh, che aveva eh, sempre avuto rapporti molto difficili con gli attori, con il direttore della fotografia, con, eh, con tutti i membri della, della troupe. ovviamente aveva un rapporto com complicato anche con, i, anche con i compositori. E oggi faremo appunto il focus sul suo film probabilmente più famoso, cioè 2001 Odissea nello spazio. Allora come abbiamo visto la volta scorsa Kubrick aveva una grande conoscenza molto approfondita della, della musica classica anche della musica contemporanea e in particolare aveva una predilezione per Carl Orff compositore di grande successo che con i suoi Carmina Burana aveva veramente avuto ai tempi e a tutt'oggi un successo Enorme, soprattutto col, col celeberrimo O Fortuna, insomma, che è stato utilizzato in mille film horror, in mille trailer, in mille pubblicità. È stato veramente che è uno dei pezzi più sincronizzati eh, della, storia, della storia del cinema. Eh, galvanizzato, come dire, e grande fan di Orf. Uh, Kubrick gli chiede di comporre, era ancora vivo ovviamente ai tempi, gli, gli chiede di comporre la colonna sonora per, per il suo film uh, Orff gentilmente declina l'offerta, dice insomma che è anziano, che non, insomma, che non se la sente di affrontare un impegno così gravoso come scrivere una colonna sonora per un film in realtà aveva una settantina d'anni, non è che fosse dire, una mummia e anzi vivrà fino a 87, quindi insomma eh, l'idea che mi sono fatto io è che secondo me Orf ha capito il soggetto, ha capito che vede davanti, ha capito che sarebbe andato in, in, in conto, incontro a una serie di enormi di problemi in un campo tra l'altro come le coronasori in cui lui non era sicuramente... Eh, non era sicuramente un esperto per cui secondo me ha declinato con la scusa eh, sono, un, sono un po' stanco e forse sto già in altri impegni diceva, diceva Elio eh, per declinare l'offerta e dire se vuoi o fortuna o qualunque altra cosa vuoi la prendi, la sincronizzi, la paghi e, e l'abbiamo risolta così tramontata l'ipotesi Orf. sembra che, che Kubrick sia rivolto a Dick Reimakers Uh, compositore che i tempi insomma godeva di una certa notorietà dico sempre perché in realtà non ci sono come dire, mh, testimonianze precise di questa cosa Rai dice che Kubi l'ha contattato e però di aver declinato insomma, vi do questo dato mh, sul quale però io personalmente non metto, non metto la mano sul fuoco Uh, un, altro che un altro pezzo insomma, che, che Kubrick amava particolarmente era la terza sinfonia di Mahler che forse è la sinfonia più complessa del grande, del grande compositore uh, in più c'era anche un collegamento con la filosofia di Nietzsche insomma, che in 2001 si è nello spazio ha, veramente, insomma, ha un suo posto preciso nella, nella, nella narrazione nella filosofia sottostante al film uh, quindi chiede a Frank Cordell di adattarla al film Cordell lavora per più di un anno ad analizzare, montare, perfino riregistrare alcune parti della terza sinfonia di Mahler per poterla adattare alle scene di 2011, se hanno spazio. Ma alla fin fine Kubrick non prenderà niente di tutto questo lavoro, quindi un anno intero di lavoro verrà praticamente buttato via. Nel film, quindi, come da decisione di Kubrick, finiranno una serie di pezzi classici, famosissimi, come Il bel da Nubia Blu di, di Johann Strauss, figlio, Azos Pracht Zarathustra di Richard Strauss, che in realtà, insomma, era un pezzo po contemporaneo o, insomma, o poco, più che, poco più che contemporaneo, che è un pezzo che poi si è talmente eh, legato al film che tanti pensano che poi in realtà sia la colonna sonora originale nel film, tant'è vero che quando, facendo ascoltare eh, Anzo Spracht, Zarathustra, a una persona che come dico, non conosce bene la musica classica, dice che cos'è questa roba qui? Lo dicono 2001, Senno Spazi, in realtà ovviamente era un pezzo preesistente. Eh, vengono utilizzate anche le musiche di Georg Ligeti. Eh, e qui c'è un piccolo giallo perché Ligeti dirà: da un, da un lato di, ad, di essere stato lusingato dall'utilizzo che, che Kubrick aveva fatto delle sue musiche, dall'altro lato, però, si lamenterà perché disse che non aveva praticamente visto il becco di un quattrino. Questa cosa è molto strana, eh? è molto strana perché fondamentalmente, quando si fa un film, si possono prendere musiche sia di pubblico dominio sia sotto diritti, ma si fa quella che si chiama la sincronizzazione, cioè si, si paga fondamentalmente una cifra che viene concordata con l'editore per, per l'utilizzo della, eh, della musica nel film quindi mi sembra difficile che una grossa produzione come Metro Golding Meyer si sia imbarcata in, in, in, un, in un film così importante prendendo un pezzo senza pagare la sincronizzazione voglio credere che non, cioè, Ligeti non credo che avesse motivo di dire, di dire una bugia ma forse, so, forse secondo me la cifra sarà intascata all'editore insomma non, non credo ecco con tutti i problemi come dire, che poteva avere Kubrick, non credo che si sia rifiutato di, di, eh, di pagare la giusta sincronizzazione, anche perché fare una cosa del genere potrebbe anche poi portare a conseguenze legali, a bloccare le uscite del film, Insomma, quindi mi sembra francamente che secondo me nel passaggio di quei soldi qualcuno li ha fatti sparire. Nonostante la ferma intenzione di Kubrick di non utilizzare quindi nulla di, di originale, la Metro Goldin Meyer insiste per avere un grosso nome che scriva la colonna sonora di 2001 Odissea nello spazio e ingaggia Alex North che abbiamo già visto la scorsa puntata quando abbiamo parlato di Spartacus film per cui lui aveva scritto la colonna sonora, tra l'altro una bellissima colonna sonora, quindi si conoscevano già, insomma sapeva già delle come dire, difficoltà relazionali di Kubrick e quindi insomma viene ritenuto essere la persona giusta per poter portare a termine, eh, portare a termine questo film così impegnativo. Eh, tra l'altro North è stato insomma, un grandissimo compositore di musica, musica da film e non solo anche di canzoni la famosa Unchained Melody l'ha scritta lui, insomma che già solo quella gli ha dato una, una notorietà enorme, insomma. però insomma era veramente un signor compositore di colonne sonore North quindi accetta e con grande entusiasmo non solo perché comunque Kubrick già nel 1968 è visto veramente come un maestro del cinema, ma perché scopre praticamente che avrebbe voluto scrivere una score per un film lungo però con soli 25 minuti di dialoghi, cioè il sogno di qualunque compositore di colonia sonora, scrivere la musica per un film dove la musica si senta e non sia coperta sia coperta dai dialoghi, quindi grande spazio per la musica, meraviglioso, North si mette Direttamente, direttamente subito in pista per poter scrivere la colonna sonora eh, parte da New York raggiunge Kubrick a Londra tra l'altro forse sapete che Kubrick aveva tra le sue tante fissazioni aveva la, la paura di volare per cui tutti i film li doveva girare in posti dove non fosse necessario prendere un aereo per, per raggiungere pensate per, per fino full metal jacket il Mekong che vediamo è in realtà il Tamigi <ride> le palme le, le palme erano state, erano state portate dal, dal, dall'Africa insomma quindi eh, tra le tante stranezze di, di, di, di Kubrick c'era quella appunto di, di non voler assolutamente prendere aerei. quindi non c'è problema North invece non ha, non ha problemi di, di, di questo tipo prende il suo aereo e arriva, e arriva a Londra da, da Kubrick eh, Kubrick, e convertiamo già male perché Kubrick gli dice che intenderà mantenere delle time tracks cioè appunto come visto altre volte quelle tracce temporanee che vengono scelte per dare un, un inizio di sonorizzazione, di sonorizzazione al film lui ne è un po' seccato, francamente, perché ai tempi l'idea di tenere... Eh, di alternare una score originale con eh, dei pezzi di repertorio era ritenuta veramente balzana e, e per un compositore poteva essere anche offensivo che si volesse abbinare la sua musica con un un'altra musica fosse anche di un grandissimo compositore fosse anche del Beethoven la situazione perché implicitamente il, eh, voleva dire eh, mettiamo una cosa perché tu non sei capace di scrivere una musica di altrettanta bellezza o di altrettanta... Eh, struttura o utilizzabilità o quello che vogliamo. Insomma, comunque, insomma, sì, ai tempi, mentre oggi insomma, è, è pratica comune insomma, che ci siano musiche di, di diversi autori sullo stesso film, ai tempi insomma, era una, una cosa assolutamente ritenuta irrituale, diciamo così. North fondamentalmente che cosa dice? Dice va bene a te piacciono questi pezzi, li hai montati provvisoriamente sul film, ma io ti posso fare una musica che abbia lo stesso impatto emotivo, che abbia gli stessi sync, che abbia le stesse, come dire, eh, la stessa mh, forza narrativa di queste musiche, quindi eh, non serve che teniamo questo, ho capito quello che stai cercando, io ti faccio un qualcosa del genere. Guardano quindi il film, un'ora di film circa, un'ora di montato e Norsi si mette subito al lavoro il 24 di dicembre per andare in studio il primo di gennaio, quindi come dire si fa quelle, le, vacanze, le vacanze di Natale chiuso, chiuso nel suo studio a lavorare, gli viene dato un appartamento dove... Sono fornito di tutto, non solo il pianoforte, ma, ma strumenta sempre per poter registrare tutte le comodità, insomma lo si mette nella, nella condizione di poter lavorare nella massima tranquillità e nel massimo, nel massimo agio. Lui lo fa intensamente, talmente intensamente che racconterà che insomma, questi giorni gli hanno dato spasmi muscolari, problemi alla schiena e che addirittura eh, quando andrà a registrare la prima di gennaio, quindi dal 24 dicembre al prima di gennaio, quindi insomma una di giorni scarsi dovrà andarci in ambulanza per il mal di schiena eccetera eccetera in realtà non lo sai so, i tempi aveva 58 anni quindi insomma se uno sente stare qui si immagina qui una mummia decrepita e in realtà aveva 58 anni insomma, comunque sì, no, diciamo che, che insomma che questa è la narrazione che ha dato lui e noi non abbiamo ragione per non, per non credergli il primo, di, il primo di gennaio sono, sono in studio registra fa ascoltare, fa ascoltare la musica che ha scritto per l'inizio del film e ne è proprio a Kubrick due, alternati due alternative, due opzioni insomma, un'opzione A e un'opzione B. Kubrick sceglie una delle due e North è entusiasta perché è esattamente quella che anche lui preferiva e per cui si dice bene, abbiamo iniziato col piede giusto, c'è sicuramente unità di vedute, abbiamo la stessa visione del film, quindi sicuramente porterò a casa questa colonna sonora. Nelle due settimane successive, quindi inizio di gennaio praticamente, North compone e registra circa 40 minuti di musica. Eh, nel frattempo ritocco qualcosa di quello che ha scritto, spesso sug su suggerimento di Kubrick stesso, che diceva qui facciamo più così, più così, più cosà. Tutto sembra procedere nell'alveo della normalità di un film, è assolutamente normale, che un regista, poi figuriamoci, un regista meticoloso e maniacale come Kubrick, ti dia delle indicazioni, delle specifiche, preferisca una cosa piuttosto che un'altra, insomma è assolutamente, è assolutamente la norma. Eh, registrati questi 40 minuti di musica c'è la sessione di febbraio e ci sono 11 giorni di silenzio in cui North si sì, continua a scrivere ma non ha più notizie né da Kubrick né dalla produzione né niente e questo è sempre un pessimo segnale, quando non ti rispondono al telefono è sempre, è sempre un pessimo segnale, per cui prima di andare in studio di registrazione eh, North riceve la telefonata da, da Kubrick che gli comunica che non utilizzerà la musica scritta non solo l'ultima neanche la precedente neanche la prima proprio non userà niente della musica scritta da North. Kubrick dirà che la sua scelta è quella di non musicare una gran parte delle scene presenti nel film dopodiché in alcune interviste di anni successivi Kubrick dirà che non era stato assolutamente soddisfatto della corona sonora di North e che quindi essendo uscita vicina all'uscita del film non aveva avuto il tempo di rivolgersi a un altro compositore non sappiamo se è vero o non è vero eh. insomma sta di fatto, quello che sappiamo per certo è che North la prende molto molto male che la, la, dirà che questa era stata la sua più grossa delusione professionale della, della sua vita e, ma sta di fatto che di tutti questi oltre 50 minuti incisi di, eh, e composti da Alex North neanche un secondo finirà sulla Colonna Sonora di 2001, odi, 2001 odissea nello spazio la Rejective Score venne invece ri, eh, registrata su un cd nel 1993 da il grande Jerry Goldsmith che di Norte era stato un allievo. In conclusione, sul talento e sulla genialità di Kubrick ovviamente non si possono mettere dubbi. Eh, sta di fatto però insomma, che il fatto che lui abbia avuto problemi praticamente con tutti i compositori con cui ha lavorato e che abbia comunque sempre in ogni caso piegato loro ai suoi voleri eh, da un lato può essere visto come un sintomo di grande personalità e, e anche di una visione artistica estremamente chiara che lui, portava, che lui ha voluto portare avanti dall'altro lato eh, vedere comunque dei signori professionisti bistrattati e, o, e costretti a lavorare in condizioni sicuramente dure per poi vedere una minima parte del proprio lavoro sul film o, o, o neanche quella insomma comunque dispiace Naviganti, ci vediamo alla prossima puntata con un, uh, un nuovo argomento che non vi svelo ma che scoprirete tra pochi giorni. Alla prossima!